Goditi il gusto di tronchi, semplicemente buono. Un morbido ripieno alla nocciola e granella tostata, racchiuso in un wafer croccante. Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo.